L'affinità di coppia è facilmente percepibile. Interessi in comune, comprensione, supporto e sensibilità sono dotti che si riconoscono nel partner in modo totalmente naturale. Ben più complesso è capire se si è finanziariamente compatibili, anche se, come abbiamo visto prima, è un aspetto che pesa molto nella serenità di coppia nel lungo periodo. È quindi molto importante conoscere alcune abitudini prima di iniziare a pensare seriamente ad un o comunque inizia quanto prima a valutare questo aspetto per costruire la propria compatibilità finanziaria. È ovvio che non stiamo parlando di analisi da condividere al primo appuntamento, tuttavia sarà importante chiarire alcuni aspetti finanziari fondamentali per poter pianificare una relazione serena. Parlare di soldi può essere scomodo, ma è sicuramente molto gratificante. Condividere le ansie e le vulnerabilità finanziarie contribuisce a creare un maggior senso di fiducia e una maggiore intimità nelle relazioni. Ecco quindi un elenco di 5 argomenti che ti suggerisco di trattare con il tuo o la tua partner Numero 1. In che ambiente finanziario sei cresciuto? Prima di affrontare argomenti più seri, impara a conoscere con discrezione con quali convinzioni finanziarie è cresciuto il tuo partner È nato in un ambiente ricco o povero? E ovviamente non si tratta di cercare il matrimonio di comodo, ma capire come sono state gestite le finanze nella sua famiglia Ti dirà molto sul comportamento finanziario del tuo partner ad esempio, è stato aiutato dai genitori nel raggiungimento di obiettivi importanti come gli studi universitari oppure ha eseguito lavori stagionali per finanziare le proprie spese. L'ambiente in cui cresciamo condiziona il nostro modo di pensare e i soldi non fanno eccezione. Capire come entrambi vi approcciate al denaro vi aiuterà ad evitare discussioni e malintesi sul denaro. Numero 2. Come gestisci le tue entrate? Una situazione finanziaria solida aiuta a costruire una relazione sentimentale solida e la sicurezza finanziaria inizia prima di tutto con il risparmio. Il risparmio può essere realizzato soltanto sapendo gestire le spese quale percentuale del proprio reddito riesce a risparmiare, ha contratto debiti e in caso affermativo di che natura sono? Il livello di indebitamento può dire molte cose sul proprio partner. Ad esempio, avere un mutuo di 50.000 euro per l'acquisto dell'abitazione è molto diverso da un finanziamento dello stesso importo per l'acquisto di una nuova auto. Se il tuo partner sta spendendo una larga parte delle proprie entrate, sarà difficile riuscire a risparmiare insieme in modo redditizio. Affrontare quanto prima questa questione vi aiuterà ad apportare i dovuti correttivi. Numero 3. Come verranno condivise le spese? Prima di iniziare una convivenza. È consigliabile parlare di come verranno suddivise le spese. Questo vale sia per il tempo libero che per gli impegni ricorrenti come cene fuori, weekend al mare, utenze domestiche, affitto eccetera. Tutti questi fattori giocano un ruolo fondamentale nella vita di coppia e soprattutto costano denaro. Monitorare attentamente le spese, pianificare un piano di ripartizione eh? evita la nascita di rancori e di recriminazioni che sono alla base di una convivenza serena. Numero 4. Quali sono i nostri mezzi e le nostre priorità. Dopo aver preso coscienza delle spese ricorrenti ed aver capito come suddividerle, è tempo di pensare al futuro. Parlare dei propri obiettivi finanziari è importante non soltanto per le finanze familiari, ma anche per rafforzare la relazione. Dove andremo in vacanza il prossimo anno? Che stile di vita ti aspetti? Vorresti una casa al mare o un'auto nuova? Individuare degli obiettivi comuni, stabilendo un ordine di priorità, aumenta l'intimità e aiuta a migliorare la situazione finanziaria l'importante è darsi degli obiettivi specifici, misurabili e attuabili in un lasso di tempo realistico. Ad esempio, risparmiare 50.000 euro per una casa al mare tra 10 anni, integrando il mancante con un mutuo, è un obiettivo specifico, misurabile, attuabile e vincolato ad un lasso di tempo realistico. Sarà opportuno scomporre l'obiettivo in tappe intermedie. Questo vi consentirà di verificarne periodicamente l'effettivo raggiungimento e, in caso contrario, di migliorare le abitudini di spesa. Numero 5. Cosa ne sarà del mio futuro in caso di imprevisti? Gli imprevisti accadono nella vita come negli investimenti. L'incertezza è l'unica certezza. Spesso è soltanto uno dei due partner che si assume le responsabilità finanziarie e che gestisce il budget familiare acquisendo sempre maggiore dimestichezza. D'altra parte invece delega la responsabilità rinunciando a coltivare la propria capacità di gestione. La vita ci ha insegnato che le relazioni possono finire, oppure il tuo partner potrebbe andarsene prematuramente. Se la persona che non era responsabile della gestione del denaro resterà sola, sarà molto difficile per lei riacquistare le proprie capacità finanziarie. Sarà sempre più difficile riuscire a gestirsi una volta rimasti soli. Ecco quindi perché è molto importante partecipare attivamente alla gestione finanziaria. Affrontare la prospettiva della morte dell'altro può essere molto fastidioso, ma pianificare in anticipo è l'unico sistema per assicurarsi che al si aggiungano i problemi finanziari. Ora, come accennato all'inizio, bisogna capire come costruire la giusta compatibilità finanziaria. Quindi lascia un like, iscriviti al canale e attiva gli avvisi così non ti perderai il video sulle 5 abitudini che ti aiuteranno a raggiungere la giusta intesa finanziaria con il tuo partner.